benvenuti in un nuovo video oggi vista la mia leggera passione per le creme a mani vi andrò a recensire tutte le creme a mani che ho provato dello sitan che sono queste prima di iniziare comunque vi ricordo di se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando di lasciare anche un commento se vuoi ricevere un premio di cosa parlo Vai alla fine del video per saperlo ma adesso iniziamo col video allora le creme dello Citan, eccole qua Ho segnato, sto leggendo perché ho segnato ed è la quantità e il prezzo allora 10 ml sono queste qui che sto utilizzando io però la confezione da 30 ml viene 8 euro se no quella da 75 ml 17 euro questo per tutte tranne che se vi avviso comunque per tutte allora direi intanto di iniziare con la prima la prima che vi mostro è questa è quella alla mandorla e dice di essere va bene si sì, ero mani unghie ed mandorla e vi ho detto allora è questa qui comunque la confezione allora è la classica crema, intanto mi piace perché basta poco prodotto, si massaggia bene, si stende bene, assorbe molto velocemente e subito dopo si può andare a fare qualunque cosa, ottima quindi sia di giorno che di sera. La profumazione è di mandorla, se vi piace il profumo di mandorla questa è la vostra crema perché oltretutto dura un pochino anche sulle mani. Classica crema idratante, idrata bene, lascia le mani morbide, ottima. Questa è davvero assolutamente in casa perché è valida. Poi la seconda che vi mostro invece è questa ehm, Pivon Flora Crema Mani e eh, basta Crema Mani Hand cream, che è questa che poi sarebbe alla peonia. Questa. Allora, mi hanno detto che è una crema alla peonia ed effettivamente, annusandola, cioè è fiore, è fioritissimo, proprio ricorda un giardino fiorito, quindi se vi piacciono i profumi fioriti, sicuramente vi piace questa crema. A me non fa impazzire, non piacciono troppo questi profumi super fioriti, ma devo dire che la crema fa il suo lavoro, Ehm è si stende bene, è bella morbida, assorbe velocemente, va bene sia il giorno che di sera, lascia le mani morbide, non mi, è, non mi fa impazzire per il fatto che il profumo un po' resta sulle mani, questo profumo fiorito a me non fa impazzire, però è un fatto personale, la crema fa assolutamente il suo lavoro e quindi valida. Andiamo avanti e la prossima che vi mostro è questa al karité, dice di essere al karité con 20% di burro di karité, eccola qua questa classica al karité che devo precisare che questa versione esiste anche nella versione da 150 ml a 23 euro considerate 75 ml 17 150 ml 23 c'è un bel risparmio allora karité classica ma per l'inverno è fantastica cioè, è proprio fantastica allora, il profumo è delicato, ricorda molto Karité ed è, persiste un pochino sulle mani, ma non tanto. La cosa fantastica è la crema in sé, perché ha una texture che è quasi solida, ma appena va a contatto con le mani, ah, basta pochissimo prodotto, va a contatto con le mani, si stende benissimo ed è... È bella morbida, una coccola da massaggiare, assorbe in meno di un minuto e ripara, ripara davvero tanto le mani, soprattutto se sono arrossate o un po' screpolate col freddo, questa è fantastica e assolutamente se io dovessi pensare, compro una crema mani L'Ossitan, quale compro? Questa. Questa, a occhi chiusi, devo scegliere, scelgo sicuramente questa perché davvero fa il suo lavoro ed è fantastica c'è cioè, niente da ridire proprio perfetta oppure anche quando avete le mani un po secche magari avete fatto dei lavori in casa perfetta io l'ho trovata molto molto valida anche per fare un bel impacco e quando vado a contatto con la polvere perché tendono a farmi più rito le mani un bel impacco con questa è davvero è miracolosa quindi wow andiamo avanti quindi adesso vi mostro questa che è quella a um, Cherry Blossom, quindi fiori di ciliegio, che è questa qui. Anche questa come le altre è um, tranquillamente è un buon potere idratante, assorbe velocemente, si stende bene e il profumo è fiori di ciliegio. Delicato ma si sente, cioè, proprio lo ricorda. Ecco, un altro di quei profumi che a me non fa impazzire, no, però... Um, cioè è buono, è più dolce, è abbastanza dolce, non mi fa impazzire, infatti i fiori di ciliegio a me non fa impazzire come profumazione, però mi piace di più che la peonia, mettiamola così ed è, persiste un pochino sulle mani, è delicata, quindi nel caso volete una crema fiorita, ma non troppo, non come ad esempio la peonia o altre, però fiorita, fresca, a riblossom sicuramente e ora veniamo con l'ultima che ho provato l'ultima che vi mostro è questa alla verbena e è questa qui intanto eccola e anche questa è da provare perché è particolare allora non so se c'è scritto sopra infatti c'è scritto gel creme quindi crema gel effettivamente ha una texture leggera non è una crema proprio è più un gel solo che lo. Mi sa proprio finita, <ride> proprio proprio finita. Sto cercando di sprimerla per farvela vedere, ma è da provare perché è un, un, una texture molto leggera che si stende, si stende bene, assorbe immediatamente, però lascia le mani idratate e morbide. Allora, il profumo è fresco, freschissimo. Secondo me, oltre alla verbena, c'è anche una nota di limone. Questa è. Molto più adatta per l'estate, che però ha buon potere idratante, ma assorbe immediatamente. Il profumo di verbena un pochino resta sulle mani anche dopo l'applicazione, ma davvero valida, molto fresca. Se dovessi pensare una crema per l'estate, quindi che non sia troppo ricca, questa, questa sicuramente. Quindi direi, ricapitolando, verbena per l'estate e dove l'ho messo il karité per l'inverno assolutamente, eh, esatto dovresti pensare di comprare le creme dell'Occitane che comunque hanno un buon inci perché avete visto nella vo votazione di tutti e adesso ve vado a controllare però penso che abbiano tutti 4 punti su 5 quindi davvero un buon inci per un prezzo, sì, non proprio low cost ma per un prodotto comunque valido estate? Inverno Poi direi, facciamo una rapida carellata, aspettate che leggo, sì ecco, stavo leggendo per le votazioni, direi che quella che mi è piaciuta meno a questo punto è quella alla peonia, ma ce l'immaginavamo, e invece a pari in merito se la giocano quella alla mandorla e quella ai suoi di ciliegio, forse un pochino di più la mandorla, però, però più o meno siamo a pari in merito. E allora, adesso sono curiosa di sapere, se voi avete provato qualcuna di queste creme,